Good afternoon and welcome to the second edition of How Can We Govern Europe. Uh, as you probably know, your news events are have both as official languages, Italian and English. So any speaker, uh, any question from the audience can be either in Italian or in English um, as you feel more comfortable. As I grew up in this city, uh, Italian will always be the language I feel most comfortable in, so non vi dispiacerà se continuerò questa breve introduzione in italiano. E, è stato un lavoro bello di molti mesi per arrivare qui oggi, eh, a questo livello alto di interlocuzione per una realtà giovane diciamo, e snella eh, come News. Eh, quindi voglio iniziare subito con il ringraziare chi ci ha aiutati, chi ci ha sostenuti e eh, soprattutto chi ci, ci ha incoraggiato. Eh, ringrazio tutti voi che siete, che siete qui oggi e eh, in modo particolare voglio ringraziare moderatori e relatori oltre 30 che in questi tre giorni si eh, succederanno qui su, su questo palco. Ringrazio la rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Dipartimento delle politiche europee che hanno creduto in noi eh, già da molto tempo, già dalla prima edizione eh, del, del 2014 di, di questo evento, i partner che sono eh, anche loro con noi dallo de scorso anno, Teleperformance e Renews e, e chi si è aggiunto quest'anno ovviamente come, come FARC Renewables. Um, nel materiale di, di presentazione, nella cartella che avete ricevuto, eh, ci sono anche delle cose che riguardano i nostri prodotti e servizi, eh, che lanciamo in questa occasione, un pacchetto per le aziende, la card per i sostenitori di o -News, eh, e avete anche il programma, quindi non mi dilungo troppo su, su quello che c'è nel programma, ma come sapete iniziamo adesso premiando i ragazzi che hanno partecipato al concorso l'Europa che vorrei con il, con il Ministro Giannini, poi iniziamo il panel, eh, la sessione come dire, macroeconomica eh, nel primo panel di oggi pomeriggio di domattina, eh, la giornata di sabato continuerà poi con eh, il panel sui mercati eh, verticali, diciamo continentali più, più significativi in questo momento, cioè quello del digitale e eh, quello dell'energia. Mentre domenica mattina avremo la parte più, eh, più politica de dell'evento parlando oh, di immigrazione, tema che quando abbiamo steso la prima versione del programma non era ah, così drammaticamente eh, all'ordine del giorno diciamo, come, come in questo periodo, eh, per chiudere poi su, sul futuro della governance europea, quindi con una discussione su cosa bisogna fare affinché l'Europa dia le risposte che, che in questa fase molti chiedono. Permettetemi solo una riflessione in chiusura, eh, quando siamo partiti con questa avventura eh, con mio fratello Lorenzo eravamo convinti di doverci rivolgere a un numero ristretto e a un'elite di grandi esperti, eh, esperti della politica europea e delle policies europee. Eh, già all'ingresso... Eh, dei nostri eh, soci eh, quindi di Elio Fazzi e del gruppo Accadrà ha allargato i nostri orizzonti diciamo più all'ambito delle, delle politiche economiche in generale e al mondo delle aziende. Ora siamo a un punto eh, ancora maggiore e sono molto orgoglioso e contento di annunciare qui che eh, proprio in questi giorni è online la nostra collaborazione con Repubblica.it e quindi eh, le notizie che la nostra redazione di Bruxelles produce quotidianamente eh, sull'Europa eh, saranno presenti anche sul, sul sito di Repubblica eh, con una collaborazione diciamo, con Euronews. Ehm, ora questo interesse quindi crescente perché se il più grande giornale online italiano eh, amplia la sua informazione eh, aprendo una finestra su Bruxelles, secondo noi eh, diciamo, questo fenomeno sta avvenendo per tre fattori da una parte l'indirizzo della, eh, della commissione Juncker che vuole giocare un ruolo molto più politico rispetto al criticato forse anche giustamente ruolo tecnico della commissione Barroso e questo probabilmente inizierà a far sentire i suoi effetti anche nel, nel tempo che viene eh, un secondo elemento è sicuramente eh, il tema del, dell'immigrazione, cioè i governi nazionali, stanno capendo oh, adesso eh, che questa ondata è insostenibile, mantenendo le competenze a livello nazionale, eh, come eh, chi sa di questioni europee è conscio, diciamo, e eh, la, la discussione che questo aprirà rispetto alla gestione dei migranti potrà aprire anche degli scenari eh, imprevisti. Il terzo elemento probabilmente dal punto di vista mediatico, quello più importante è stata la spettacolarizzazione ma anche la democraticizzazione della crisi dell'euro che è avvenuta nel, negli ultimi mesi con il conflitto diciamo così, che c'è stato tra le, le istituzioni e il governo greco eh, di Tsipras, a questo proposito sapete domenica ci sono le elezioni, noi abbiamo eh, un nostro inviato ad Atene, quindi durante questi tre giorni avremo anche dei, dei collegamenti con, con Atene. Ecco Tutti eh, questi fattori hanno portato a un maggior interesse eh, diciamo dei, dei nostri eh, concittadini e temi dell'Europa e noi auspichiamo che si possa arrivare addirittura a raggiungere quei 3 milioni di lettori online che secondo l'ultima ricerca del eh, Reuters Cambridge Institute for Journalism eh, sono interessati a, a essere maggiormente e meglio informati sui, sui, temi, sui temi europei eh, noi siamo qui eh, questo ovviamente è informare sull'Europa è il nostro mestiere e non è un caso eh, cioè noi lo facciamo tutti i giorni con il sito lo facciamo eh, anche con altri eventi ma una volta all'anno con, con questo grande evento e non è un caso che questo evento sia eh, la partecipazione sia, sia aperta e sia in diretta streaming sul nostro sito e sul sito del, del nostro partner Rai News, eh, perché appunto, eh, vogliamo spingere anche noi in questa direzione per cui le notizie, l'informazione e la conoscenza dell'Europa esca da, uh, dall'alveo del, degli esperti, dall'alveo ristretto di chi lo fa per mestiere e possa sempre di più raggiungere. Eh, i cittadini e gli elettori eh, e magari dare la possibilità agli elettori di esprimersi non solo una volta ogni cinque anni in elezioni europee ma di entrare nel dibattito eh, con maggior frequenza con, con i nuovi canali eh, io vi ringrazio e passo la parola ad Alberto D'Argenio per l'apertura dei lavori grazie